Nella notte tra il 9 e il 10 novembre di 80 anni fa, il regime nazista scatenò un violentissimo attacco contro le comunità ebraiche di Germania, Austria e del territorio ex cecoslovacco dei Sudeti, da poco conquistato dalle truppe di Hitler. Oltre 7500 negozi di ebrei vennero assaltati, saccheggiati e distrutti. Più di un centinaio di sinagoghe furono date alle fiamme, decine di persone vennero uccise e altrettante ferite. Il pretesto sfruttato dal regime nazista fu l'attentato compiuto da un giovane ebreo tedesco contro il terzo segretario dell'ambasciata del Reich a Parigi. Quello che il regime nazista spacciò per un'ondata di rabbia popolare fu in realtà un piano ordito ed eseguito sulla base di ordini precisi impartiti alle SS e agli apparati di sicurezza. Fu il segnale che il regime aveva imboccato la strada orrenda che avrebbe condotto all'olocausto. L'attacco indignò l'opinione pubblica internazionale, gli Stati Uniti richiamarono l'ambasciatore a Berlino, ma le grandi potenze europee, Francia e Inghilterra assistettero inerti sperando di poter evitare la guerra. L'Italia fascista invece, circa un mese prima della Notte dei Cristalli, si era allineata alla politica razzista del Reich, approvando nel settembre del 1938 le infami leggi razziali che vietarono i matrimoni misti ed esclusero gli ebrei dalle professioni e dalle scuole.